Ciao amici e bentrovati sul nostro canale, vi andrebbe un'idea creativa per creare una crostata fresca e diversa? Ebbene vi proponiamo un dolce con tanta frutta di stagione, semplice e veloce da preparare. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in un mixer 240 g di farina 00, 60 g di farina di mandorle, 100 g di zucchero a velo vanigliato, 125 g di burro freddo tagliato a cubetti, i semi di mezza bacca di vaniglia, 2 g di sale. Mixiamo finché otterremo un composto di consistenza sabbiosa. Poi aggiungiamo un uovo e mescoliamo fino ad avere un blocco di impasto. Lo trasferiamo sul piano da lavoro infarinato e gli diamo una forma pressoché rettangolare. Copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigo per almeno un'ora. Togliamo la pellicola e stendiamo con un mattarello finché formiamo un cerchio con altezza di mezzo centimetro. Arrotoliamo l'impasto sul mattarello senza mettere pressione. Prendiamo una teglia da crostata con diametro di 22 cm e 4 di altezza con il fondo coperto da carta forno e ci adagiamo delicatamente l'impasto. Lo spingiamo verso i bordi per aderire bene alla teglia. Togliamo l'impasto in eccesso con il matterello e rifiniamo i bordi con un coltello. Mettiamo in frigo per un'ora. Poi copriamo la superficie esterna con carta forno tagliata lungo i bordi. Aggiungiamo i legumi secchi fino ad arrivare al bordo. Copriamo i bordi con la carta e cuociamo a forno ventilato 160 gradi per 30 minuti. Dopo tiriamo via la crostata dal forno, togliamo i fagioli e cuociamo per altri 8-10 minuti o fino a doratura. Lasciamo a raffreddare nella teglia a temperatura ambiente. Ora possiamo occuparci della panna cotta, quindi in una ciotola mettiamo 5 g di gelatina e lasciamo in ammollo per 10 minuti. In un pentolino mettiamo 250 ml di panna fresca, 50 g di zucchero e un po' di semi di vaniglia. Portiamo a sfiorare l'ebollizione poi aggiungiamo la gelatina ben strizzata. Mescoliamo finché si scioglie. Infine mettiamo il pentolino in una ciotola con acqua fredda per fermare la cottura. Poi lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Infine versiamo la panna cotta stemperata sopra la crostata e mettiamo in frigo per almeno due ore. Adesso possiamo occuparci dell'aspica al limone. Quindi mettiamo in ammollo in acqua ghiacciata 12 g di gelatina e la lasciamo in ammollo per 10 minuti. In una ciotola mettiamo 350 ml di acqua bollente, 70 g di zucchero e mescoliamo finché questo si dissolve. Poi aggiungiamo la gelatina e mescoliamo bene. Infine mettiamo 20 ml di succo di limone che passiamo nel passino per eliminare eventuali residui, mescoliamo e lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Ora ci possiamo occupare della frutta. Con un utensile per le palline andiamo a creare delle mezze sfere su un'anguria senza semi. Facciamo la stessa cosa anche con un melone bianco, al quale togliamo i semi. Continuiamo anche con un melone rettato. In questo modo avremo tre colori, rosso, bianco e arancione. Mettiamo le mezze palline sulla carta scottex ad asciugare. Infine le disponiamo sulla crostata come ci pare e piace. Aggiungiamo per tre quarti dell'altezza delle palline l'aspic al limone e mettiamo in frigo finché si indurisce l'aspic. Tiriamo di nuovo fuori dal frigo la crostata e aggiungiamo un altro strato di palline qua e là. Copriamo le palline con l'aspic e rimettiamo in frigo per almeno un'ora. Per la terza volta tiriamo fuori dal frigo la crostata e la finiamo con altre palline e con un pennello le ricopriamo di aspic. Mettiamo in frigo per almeno 4 ore. Guardate che bellissima crostata abbiamo creato! Semplice ma di effetto. Fantastica combinazione di frutta e gelatina. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio. E adesso gustiamo questa meravigliosa crostata. È una torta davvero particolare, subito si nota la base croccante di frolla. Poi c'è la panna cotta, fatta alla perfezione. E infine si riescono a distinguere tutti e tre i gusti di frutta che ci sono sopra. Insomma è facilissima e buonissima, assolutamente da provare! Bene amici, il nostro video finisce qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video!